Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale, oggi prepariamo un dolce perfetto per la, pas eh, per la pasta della donna, sì, eh, per la festa della donna, quindi un rotolo mimosa e all'interno abbiamo crema chantilly alla vaniglia, pezzetti di fragole, una bagna alla fragola e poi gli immancabili cubetti di pasta biscotto sopra che sembreranno proprio i fiori della mimosa vi dico già di iscrivervi al canale se vi va per sostenermi e per rimanere sempre aggiornati sui contenuti attivando la campanella a fianco e partiamo e se andate sul blog trovate anche la ricetta scritta con dosi ingredienti e procedimento che così sarà anche più facile eh, avere sotto mano tutto no? una volta che svolgete la ricetta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 Guardate quanto è bella, guardate che idea, spero che vi piaccia questa idea di rivisitazione della classica torta mimosa vi assicuro che è molto buona, ho già assaggiato le estremità e sono da i baffi. Grazie poi per aver guardato il video fino alla fine, qua trovate altri due video che magari vi possono interessare, ve lo ridico, iscrivetevi al canale, e grazie per il sostegno e poi invece qua...